Assessore, i nodi purtroppo vengono al pettine. La saturazione del carico termico l'avete data voi e avete costruito uno scudo di cartapesta dell'accordo che serviva come che aveva sopra la data di scadenza, come lo yogurt per indorare la pillola. Ma la sostanza rimaneva quella. Il problema però è ben più grave perché il problema è strutturale. Qualche giorno fa, ma anche lei adesso. Qualche giorno fa il Presidente Bonaccini, con un post sponsorizzato, evidentemente in questi giorni ha bisogno di farsi pubblicità, si vantava che nessuno può darci lezioni sui rifiuti perché in legge abbiamo scritto 73% e perché non siamo mai andati in emergenza rifiuti. Ma il Presidente, lei immagino che li abbia visti, li ha visti i dati aggiornati del piano rifiuti, bene, in barba all'accordo dei 130.000, voi, voi avete dovuto derogare l'anno scorso a 170.000, 167.000, proprio a Parma. Non basta scrivere la letterina Babbo Natale che nel 2020 saremo tutti più buoni e raggiungeremo il 73% per risolvere i problemi dei rifiuti. Il problema sta alla radice, al peccatore originale che il PD di questa regione ha sempre sostenuto come modello e come sistema. Un sistema che ha legato questa regione mani e piedi alle grandi multiutility e ai loro impianti ed investimenti. Se c'è sovrabbondanza di inceneritori, gli indifferenziati non calano. Che problema c'è per i gestori della raccolta che sono sempre loro? Anzi, che problema c'è a non ridurlo? Anzi, si ripagano meglio gli investimenti e fanno margine. E che il sistema sia inchiodato? ne sono prova anche i bastoni fra le ruote che ha avuto il percorso di Alea Forlì e che sta avendo perché ad esempio perché le banche non concedevano credito ad Alea perché Alea si è ritrovato una fidegustione ingiusta ed insensata e la regione d'Atersir hanno taciuto. che il sistema si è inchiodato lo dice anche il parere di Cantone sulla gestione dei rifiuti in Emilia Romagna dice che, è, che Atersir è sotto cattura del eh, c'è la cattura del regolatore da parte dei gestori quindi Atersil è catturata perché? perché Atersil non ha fatto le gare? perché le gare che sta facendo? le sta facendo artificialmente grandi per far partecipare solo i grandi avete fatto dei bacini di affidamento enormi con date che non finiscono più ecco è qui il peccato, di questa, il peccato regionale di questa regione che non risolve il problema dei rifiuti e anzi li fa aumentare Basta guardare i dati. Abbiamo un rifiuto indifferenziato pro capite che è dieci volte quello delle migliori esperienze nazionali. Se guardiamo i dati delle gambiente, dei, rifiuti, dei comuni ricicloni, il Veneto, il Trentino, la, il Friuli Venezia Giulia hanno una percentuale di 25-28% per cento di comuni che raggiungono quegli obiettivi. La Regione Emilia Romagna è il 2%. Perché noi non scendiamo sotto? Perché il sistema è questo. Tornando, tornando a Parma, quello che ci aspettiamo da voi è una presa di posizione netta. Un tavolo, un tavolo ci, sembra, ci sembra poco. Noi vogliamo che la Regione prenda in mano tutti gli strumenti deboli del PRGR e di Moral su Suasion, di cui è capace la Regione. Se il Presidente e l'Assessore si vorranno incatenare ai cancelli dell'ingegneritore penso che li accompagnerò volentieri. Parma è la Food Valley, Parma sarà la capitale della cultura, non si può, non possiamo rischiare che grazie a voi diventi la capitale dell'ingegnerimento le aziende che e i comitati e le associazioni finalmente se ne stanno accorgendo. Quindi io vi chiedo un'azione forte verso il gestore con tutti gli strumenti che avete, anche con quelli che non avete. Poi per rifondare il sistema di gestione rifiuti purtroppo penso che bisognerà cambiare il governo della regione e spero che al prossimo giro ci sia qualcun altro che affronti sul serio il problema della gestione rifiuti. Grazie.